se l'avete aspettato più voi questo video o io Nel senso che montati i freni nuovi, l'assetto nuovo, poi non ho avuto modo di provarla Quindi ragazzi, bando alle ciance, iniziamo subito col video Raccontiamo questa MINI con nuovo assetto Birsten M14, B16 e freni EBC Disco non maggiorato, pastiglie, lo staff all'anteriore, yellow al posteriore Con tubi in treccia Vediamo come si comporta meno arrogante l'erogazione della Mini rispetto al video appena fatto con la Subaru scendo da quella, salgo su questa, differenze si notano come si nota anche la differenza di peso 1.100 kg per questa piccolina con passo corto effetto go-kart puoi non frenare prima di entrare in curva la tiri dentro con gli angoli che va fatto Ciardullo la Mini è chirurgica noto subito una risposta diversa sul pedale il freno rispetto all'impianto stock C'è meno corsa e morde di più Ma soprattutto quando morde Morde bene da Dio la sensazione è pastosa Un bel gusto sulla mia scarpina Sparco rossa Il cambio di questa macchina ragazzi L'avevo dimenticato fosse così divertente Molto preciso E... Proprio bello da tenere in mano con questo pomellino in Delrin che ci ha regalato Officine ufficio Apro e chiudo parentesi sulla posizione dei pedali È una macchina che questi pedali ti fanno fare il puntatacco davvero in maniera eccellente Questa macchina è talmente chirurgica in curva che sembra di guidare una trazione posteriore Sarebbe bello provarla in fondo alla staccata della Campagnano a valle Vallelunga dove si arriva molto molto forte Lì si frena c'è il trasferimento di carico ovviamente la macchina ha più grip l'anteriore entra dentro Col Subaru ricordo insomma che c'era un po' di sottosterzo no? dovuto anche alla trazione integrale e a volte anche alla trazione anteriore una BMW M3 teoricamente è più chirurgica nell'ingresso curva ma, ma con questo tipo di angolo e con questo tipo di pneumatici Michelin Pilot Super Sport che io adoro la Mini è davvero reattiva in curva Ti dà tanta sicurezza E poi devo dire che con l'assetto Che sto proprio oggi testando per bene Per la prima volta Già mi viene un po' di sorrisino Stampato da imbecille in faccia di strada più sconnesso sono delle buche contrariamente a quello che avrei pensato all'inizio cioè di avere un assetto più rigido per uso quotidiano invece non è stato così perché è più dolce nelle asperità più confortevole per l'uso di tutti i giorni e allo stesso tempo ha una tenuta di strada più elevata rispetto a prima ma tanto più elevata ma la cosa impressionante è il modo dentro e faccio il trasferimento di carico, destra-sinistra madre, ma forte ragazzi che un po' di freno dentro gas Cristo tiene, quanto tiene ecco qui che è proprio bella in questi tratti così è bellissima fare quello che sto facendo io oggi cassetto Pichten B14 P16 che tra l'altro esteticamente è molto bello da vedere io sono un esteta l'occhio vuole la sua parte bello bello, bello. e soprattutto eh, che offre grandi prestazioni che poi è la cosa che conta perché la macchina può essere anche brutta l'importante è che sotto ci sia sostanza concretezza, sarebbe l'inverso invece sarebbe deleterio per me ovvero una macchina bellissima che poi non balla, no? Bella ma non balla mi si è allungata un pochino la frenata e questa cosa mi dispiace un pochino sì, si è allungata un pochino la frenata eppure lo spurgo è stato fatto tre volte e la piccolina no, non frena, la macchina non sta frenando ragazzi Qualche staccata E la frenata si allunga tanto Arrivo quasi a fine corsa E non frena Andiamo a vedere un attimo i freni Vediamo di che si tratta Ecco perché Fumano Fumano di brutto si sì, è vero Messi davvero sotto stress Perché in discesa La macchina deve frenare più forte quindi come da titolo cosa si fa? se tornassi indietro al 100% matematicamente riprenderei l'assetto Bilstein, col quale mi sono trovato molto bene per quanto riguarda l'impianto frenante abbiamo visto cosa è successo la strada che ho percorso tra l'altro in maniera molto allegra normalmente non guidi così è di 12 km in discesa. Oltre a questo, la mini non è predisposta con impianti per eh, i condotti da reazione forzata che vanno a raffreddare l'impianto. Non è stata pensata per guidare in quel modo. La discesa di 12 km con rettilinei molto corti, perché se fossero stati più lunghi, probabilmente il freno avrebbe avuto più facilità di raffreddamento, in quel caso no, la macchina è messa alla frusta, l'impianto non è sovradimensionato, rimane del diametro originale con pinze BMW, con monopompante all'anteriore e al posteriore, quello ti fa capire che non frena e quindi ecco l'impianto soffre molto a tal punto che il liquido, a mio parere, Raggiunge una temperatura troppo alta, anche se è un liquido per eh, track day ad alte prestazioni. Oltrepassa il, la temperatura indicata e il praticamente diventa, diventa acqua, fa, fa, fa le bolle d'aria, la macchina non frena più, va in ebollizione e buonanotte. Il discorso del fine corsa potrebbe dipendere da quello. Io lo spurgo con Officine Cubo, l'ho fatto ben tre volte. Sai, fosse rimasto un po' di liquido in fondo al condotto, ho pensato quella cosa, ma invece Ecco, lo spurgh è stato fatto, tanto per chiarire, non ho scoperto l'acqua calda, ragazzi, oggi con questo video. Per frenare forte, che è la cosa più importante, lo sappiamo, ci vuole un impianto maggiorato, che comprende pinze con almeno quattro pompanti, eh, il tubo in treccia, le pastiglie di un certo livello e il disco. un disco più grande, poi adesso potete commentare quello che volete qua sotto, così cosa blu, rosso, verde, giallo, nero. Per me gli HP Racing sono tra i migliori, poi... Commentate qui sotto fatemi sapere se c'è qualcos'altro che posso andare a prendere per migliorare, per migliorare la Mini perché a me così non piace guidarla, non mi dà, non mi dà assolutamente fiducia. Anzi, cosa che invece non avevo eh, appurato pochi giorni prima per un uso quotidiano. In città ebc e quelle pinze originali BMW, il tubo in treccia, frena da paura la macchina, va benissimo, ma nel momento in cui la, la frusti non regge, non regge. Ma logicamente niente di estremo, non è la pastiglia racing, diciamo anche lì right. sulle pastiglie devi sempre trovare un compromesso, non puoi avere la, la pastiglia più eh, confortevole che c'è, che non fisca, che non fa niente, e, ma allo stesso momento frena da Dio. È un kart, una macchinina piccina, veramente divertente da guidare e va veloce, va molto veloce. Vediamo qui, non c'è differenziale autobloccante, però come esce. Uh -huh. Che bello questo assetto, tiene tanto. Sto salendo anche a un bel regime di giri, devo dire. Sicuramente in salita il freno si scalda molto meno e quindi... Si guida meglio, però questa cosa mi ha lasciato un po' perplesso, sinceramente. Ecco, qui veramente ti dico che la MINI va una bomba. che bomba ragazzi. Eh qui si sente tanto la mancanza del differenziale autobloccante. Proprio qualche giorno fa con Subaru qui venivo fuori tipo diavolo riposseduto e non che con lei non si possa fare tanto in maniera estremamente divertente, ma è un'altra cosa. Qui ci vorrebbe anche un bel diff autobloccante davanti e sarebbe una guida eccezionale perché è una macchina ultra dinamica ultra leggera guardala qui, ma dai, guardala qui bella, bella, bella, bella bella, bella piccolo diavolo ragazzi che tenuta di strada sto cercando di capire se andare proprio a montare un impianto maggiorato magari qualcosa di più concreto di più serio e un differenziale autobloccante ma a quel punto questa diventa un'arma letale un arma un'arma letale anche nelle curve più veloci ti dà una fiducia troppa fiducia troppa che poi ti senti che sai guidare in realtà non è così e puoi fare la cazzata che sale con questa velocità su questa strada mi fa riflettere a volte su I motori grandi quelli da 5 litri c'è bisogno? dice sì perché questo si rompe prima o poi è <ride> vero soprattutto se lo guido così tentu veramente, Non avrei mai pensato che potesse essere così sincero o come Scollina qua Così preciso, soprattutto su una strada bella devastata in alcuni tratti come questa Guarda come sto salendo qui, signori Cristo sono e questo mi fa mi fa spaventare io lo dico sempre i freni sono fondamentali che con un assetto del genere con una spinta del motore così una dinamicità di guida tale questa mini è splendida da guidare però poi ti manca la frenata e dici mm, zero fiducia è vero pure che l'ho messa molto in crisi adesso però aspettavo qualcosa in più. E qua l'ho messo basso il microfono così sembra che non c'è. Come fai a sentire così bene l'audio? Scusate per l'audio a proposito della prima parte del video, ma è andata così. Allora, un po' di rammarico, appena appena, nonostante le grandissime prestazioni della mini fantastica assetto trepitoso unico perché lui l'ha provata vedrete un video del mio caro amico collaboratore frank che giustamente voleva anche un'altra opinione ma vorrei tanto anche la vostra impianto frenante eh, che in un uso cittadino è perfetto perfetto alla, alla frusta mh, ha lasciato un po' a desiderare e sottodimensionato giustamente anche joe eh, della NTP, ci dice ragà, giustamente è eh, per fare di più, più di così, ci vuole un impianto maggiorato E allora volevamo un vostro consiglio Noi un'idea ce la siamo fatta A p racing ci piace molto davanti e dietro Però costa anche tanti soldi Se ci voressero consigliare no. Un kit che magari avete provato sulla vostra auto Che pensate che sia l'ideale per questa R53 e noi, noi stiamo con le orecchie spalancate E vi diciamo che dal nord, dal, dal sud, sud, dalla Sicilia, dalla Sardegna, dalla Sardegna e dall'estero. Importante. Iscrivetevi al canale, lasciateci un bel like, mille commenti, affetto a più non posso. Vi vogliamo bene ragazzi e noi ci vediamo nella prossima puntata. Buona domenica a tutti. Ciao, ciao.